buongiorno scusate se poi ieri sera non sono riuscito a salutarvi come avrei voluto ma è arrivato poi luigi il mio conquilino eh, il mio compagno di stanza e quindi l'ho accompagnato su eh, gli ho fatto vedere la stanza e niente poi alla fine ero anche stanco ho preparato lo zaino per oggi e poi sono andato a dormire e oggi un altro giorno sono svegliato da poco adesso mi faccio un giretto qui a Cava che finalmente c'è un po' di silenzio ieri notte per dormire ho fatto un po' fatica perché c'era un po' di movida sotto e oggi andiamo da Cava prendiamo il pulmino alle otto e mezza che ci porta a corpo di Cava e poi da corpo di Cava andiamo Badia della Santissima Trinità e poi il sentiero che dovrebbero essere 800 metri ci porta fino al santuario temperatura perfetta benissimo, magliettina non c'è bisogno neanche della felpa e poi magari trovo un baretto dove far colazione che c'è un po' di fame sono le sette e mezza tutto va bene laggiù c'è un bar dove fare colazione allora, siamo qua alla fermata del pullman aspettiamo il pullman che ci porta a corpo di cava all'abbazia e poi iniziamo a camminare finalmente no no e no, eh, niente siamo qua sul bus hai visto che ben giro, che è forte. Eh, forse tra un po' partiamo a camminare. <ride> Sono quasi le nove, abbiamo incontrato la nostra guida, Luigi, e se c'è proprio inquiamo al sentiero. Fa molto caldo. Santissima Trinità e la guida Luigi ci spiegherà Abbazia Benedettina della Santissima Trinità vi mostro solo la chiesa la parte visitabile poi la vediamo dal sentiero la vediamo ci vuole, ci vuole più di un'ora per visitarlo perciò non ve l'ho proposto perché se no partiremmo troppo tardi Guardali qua, già arrivati, bene allora sono le nove e mezza, questa è la nostra guida Luigi La migliore del mondo Meno male, <ride> e ci condurrà nei sentieri giusti, nove e mezza e eh, siamo pronti a partire Allora benvenuti sui Monti Lattari Questa è la porta dei Monti Lattari, gara dei Tireni è nella porta dei Monti Lattari eh? Questo è il primo metro del sentiero Alta via dei Monti Lattari. Beh, cominciamo. Sentiero abbastanza tranquillo per adesso, leggera salita, bellissimo nel bosco tutto in ombra, si sente il ruscello. E la guida ci ha detto che questo è un percorso religioso, infatti è legato alla storia dell'abbazia. Della e infatti durante la salita incontriamo ogni tanto dei pannelli con le foto delle persone mancate che i parenti portano qui, a memoria, in questo posto proprio incantato capod'acqua adesso siamo a Cappella Vecchia la guida dice che siamo a metà sì. per il santuario se si fate caso Punta Licosa là siamo nel Cilento se vi giusto giusto la punta meridionale del Golfo di Salerno ah quella là, sì, sì. la chiusura a nord del Golfo invece è Punta Campanella che voi mi sembra che raggiungete sì. il quarto giorno chi vuole. chi vuole chi vuole là in fondo non è un lago eh, sono delle serre quella è la pianura, eh, la piana di pestum, sarebbe il nostro orto, è l'orto della provincia di Selen. Tutti i prodotti eh, eh, ortofruttivoli della nostra zona provengono da lì, quelli di qualità diciamo, eh. che poi ci stanno pure una parte che viene dalla terra dei fuochi, eh, meno, meno di qualità. E là eh, siamo nella zona di Battipaglia dove si produce la famosissima mozzarella di bufala E adesso noi dobbiamo andare lassù Monte dell'Avvocata Dice la guida un'ora e mezza E dietro il monte il santuario E dietro al santuario vediamo Maiori laggiù Quindi là dietro Golfo di Salerno A Ripartuma E adesso fa proprio caldo un bel sole, bello cocente in mezzo alla macchia mediterranea e sente anche un po' l'aria che arriva dalle piante, l'aria calda. Una bella giornatina, mi sono riempito di crema solare, cappellino, ho mangiato mezza barretta e adesso riprendiamo la salita. E dopo un'altra pausa ricominciamo la salita verso la vetta. Questa è la Madonna, questa è la Madonna riesco a Sosta alla acqua fredda. Fontana acqua fredda. Adesso 20 minuti eh dovrebbe essere al bivio, credo e poi vediamo chi va su e chi va giù allora praticamente quando si arriva qua a questo bivio noi andiamo dritti per il santuario invece se si prende questo sentierino qua che è segnalato solo qui ma Luigi la guida ha detto che poi per 15 km non ci sono più segnali e questo è il, la continuazione del sentiero 300 che è va fino a punta campanella che finisce e fa parte del sentiero italia che è il sentiero del CAI che si fa tutto il giro d'Italia però noi non faremo quello vero Giovanni? No, non facciamo. Qua, facciamo la, la media alta via. Sì, noi ci facciamo quella più comoda, tra virgolette e sbuchiamo poi dopo a Maiori. Ma queste cosa sono ex voto, ex. Eh, te te l'ho detto, eh, hanno preso questa la no, no, non abitudine di mettere le foto dei morti, ma nessuno no. è morto Questo in montagna. Mio. Solo due tombe che abbiamo trovato per strada mm -hmm. sono persone morte in montagna. Mm -hmm. Se si vuole andare prima in vetta, andiamo a sinistra e saremo sulla lì. Si fa in giro dall'altro lato e si arriva San al santuario. Accende al santuario, perché il santuario è giù, a 100 metri di, di stivello da qui. Ok. Stiamo salendo in vetta, il monte dell'avvocato. Da lì vedremo il panorama. Ecco, il santuario. Ma io ripesta col porticciolo. Tra un po' ci arriviamo. Allora in quel punto là io farò il bagno, eh. Anch'io. In quella punta là, dove c'è la natura, li farò il bagno. Madonna. Costiera, non so se si vede bene, c'è un po' di foschia, ma proseguiamo eccoci qua la madonnina altra madonnina e noi eravamo laggiù prima Il cava dei terreni salerno Senti, era degli dei passa lì sotto. Monte Molare quello a destra, Montecatino, quello in mezzo e l'altro, non me lo ricordo. Ave Maria. Vado avanti la chiesa prima ci possiamo mettere nella spalfetta qua, nel pubblico. Siamo dentro al rifugio, questa è la porta della stanza del pellegrino che abita qua, poi vi racconto la sua storia. Era un altro punto di colore. Ah, andiamo a mangiare adesso. Poi dopo proseguiamo con i video. Adesso ci aspetta un bellissimo panino. Carciofi e formaggio che ce l'ha fatto.. Luigi, la guida, Un succo di frutta, un po' d'acqua e poi riposo 20 minuti, poi scendiamo, bella discesa, 800 metri di dislivello, andiamo pian piano. Ah, ma ci buttiamo qua nell'ombra, per terra mangiamo qua. No, Corvaggio e carciofi. Pranzato più che bene, mega panino, adesso con la pancia piena, pian piano scendiamo, abbiamo 850 metri di dislivello circa da fare in discesa, bella ripida, in un paio d'ore, a maiori. Luigi ci aveva avvisato, questa è un bosco, una parte del bosco tutta tagliata. Stiamo scendendo abbastanza rapidamente. Bella, eh? e ne abbiamo fatte di discesa e i limoni le limonete ma le limonate c'è un sonno una stanchezza più caldo dovrò di fare il bagno una bottiglia di prosecco adesso la bevo tutta ah, la sì. sete che, <ride> che ho posto qua goditi il momento ragazzi sono stramorto tanto non viene nessuno a prendermi posso solo scendere <ride> nessuno viene in, salir, in salita a soccorrermi sono cotto dal sole dalla stanchezza, dalla digestione di quel paninazzo che ho mangiato e mancheranno 30 minuti buoni a Maiori e niente adesso c'è una enorme scalinata da percorrere eh, la percorriamo, la percorriamo pian piano la percorriamo file e file di limoni anzi qui non si chiamano limoni in costiera Amalfitana il limone si chiama sfusato sfusato perché ha una forma di fuso, affuso, affusolata la discesa avremmo fatto mille gradini un piacere per le mie ginocchia ah, prima al santuario vi ho detto che c'era la stanza del pellegrino e vi avrei raccontato la sua storia praticamente Luigi, la nostra guida, ci ha spiegato che un giorno è arrivato un signore dalla Calabria a visitare queste zone, a visitare la costiera, è salito al santuario e si è innamorato di quel posto lì e ha deciso che non ha più voluto tornare a casa, eh, indietro, e quindi è rimasto lì e è diventato un vero e proprio pellegrino ormai anni che vive lì e adesso c'è la sua stanzetta che è quella porta che abbiamo visto prima e vive, e fa i lavoretti, pulisce il bosco, vive un po' di carità, un po' del cibo che gli procurano le persone ha trovato la vocazione, ecco, almeno questa è la storia che ho, che ho compreso io ed è molto bella devo dire un posto magnifico lassù, stupendo, una pace incredibile e un'altra cosa che mi sono dimenticato di farvi vedere durante la salita eh, al santuario prima per terra verso la punta verso quasi la fine della salita c'era un composto sabbioso e praticamente sono le fuligini le polveri eh, di pietra pomice del Vesuvio di quando è esploso nel, nel 79 d.C. Eh, quando ha, ha distrutto Pompei, Ercolano e le sue ceneri sono arrivate fino al monte dell'avvocata e si possono ancora trovare lì, è una sabbia molto morbida, no? pomice. E poi il Vesuvio ha fatto un'altra fumata, diciamo, mi sembra che si dica effusiva, quindi non esplosiva, ma boom, ha fatto uscire un po' di fumo. E nel, 1944, nel 1944, quasi al fine della seconda guerra mondiale, ha fatto questo sbuffo e da allora non ha più eh, parlato diciamo, però sonnecchia. Eh, non c'è la stedicam, si muove un po'. Ciao! Grande! E' eh, grande <ride> sì, sì, è piaciuta, la parma! Mi ha perso! Mi è passeggiata, è eh. abbastanza diretta! Dicci come ti senti, Franco! Franco! Guarda ha uh, maledetto, <ride> eh! Alle spalle me le ha dette di tutti colui! Vabbè, comunque siamo arrivati a Maiori, siamo sul lungomare adesso Mi piace di essere abbastanza abbronzato Vedete ehm, il sole laggiù, quindi mi vedete meglio così bellissimo lungomare vorrei andarmi a fare il bagno subito però prima andiamo a vedere dove è la nostra sistemazione al convento San francescano eh, boh, io butterò tutta la mia roba in stanza e poi voglio andare a fare un bagno e una birra subito subito Andiamo a fare un tuffo al mare, va? Un tuffettino. Boh, mi sono fatto un bagno nel mare stupendo. L'acqua era fresca e in un attimo ho eliminato tutte le tensioni, tutta la stanchezza. Bellissimo, è stato veramente stupendo. Poi ho fatto una doccia veloce, ho lavato i panni, speriamo che asciughino, li ho messi in un punto in cui c'è una specie di eh, riscaldatore spaga dell'aria calda e adesso sono le 7.20 alle 8 abbiamo appuntamento in pizzeria adesso mi rilascio un po' mi guardo le foto e i video che ho fatto. bene quella è una piena lo so che non rende tanto dal video allora abbiamo fatto la cena tutti insieme in pizzeria ehm, è stato molto bello, tutto molto buono adesso sono un po' stanco sono le ore oh, dieci e mezza mi sa di sì eh, sì sono le dieci e mezza quindi direi che andiamo a dormire grazie mille della compagnia di oggi e ci vediamo domani per una nuova camminata buonanotte, ciao